Il senso dell'incontro era provare a capire come da pratiche di lavoro sociale, di lavoro pensato per contrastare le diseguaglianze si possano trovare degli indirizzi, delle indicazioni per orientare le politiche, perché l'impressione è quella di avere di fronte un dibattito sulle diseguaglianze che sempre di più è concentrato più che sul dato di realtà, sulla rappresentazione di questo dato e quindi c'è un'urgenza. Se si vogliono immaginare buone politiche l'urgenza è quella di riportare il confronto sul dato di realtà per costruire politiche lungimiranti e capaci di farsi carico della complessità e non sulla sua rappresentazione.